Thank you. chiamare pattern, che adesso, se volete malanga, cioè che è la fusione del pattern hc rimodificato, se volete. Eh? Così lasciamo Hartmann e Kerry nella tomba che non si rivoltino. Questo sapete che cosa vuol dire? Che siccome noi nella nostra ipotesi siamo i costruttori del nostro universo, noi costruiamo l'universo inconsapevolmente dando alle cose e alle forme le misure del pattern senza accorgercene e quando noi guardiamo qualcosa non ci accorgiamo perché è proprio naturale vedere, non ci accorgiamo di, di vedere nelle cose la struttura del pattern questo andava visto, andava verificato Oh, guarda un po', madonna santa, ecco cos'era sta cosa qui, ma che strano ma che strano! allora sono andato a vedere se ci sono dei lavori scientifici che parlano di questo e ho scoperto dei matematici che hanno, matematici che hanno pubblicato lavori di analisi matematica su questa cosa, sulle sefirot, sul, sulla Kaba ebraica sostanzialmente e la Kaba ebraica è risultata essere matematicamente un frattale eh, questo lo vediamo sia nel grande che nel frattale piccolo, cioè nel, nel, nello stampino piccolo questo è lo stampino piccolo, vedete? Uno, due e tre, sono uno, due e tre sefirot. L'altra sefirot in alto c'è e poi ce n'è una che è quella nascosta, quella che non si vede mai. Tre di qua, tre di là. Bah, che strano, certo? Eh. Vabbè, è un caso, dai, è un caso. È un caso. in realtà, eh, in realtà come vedete, eh, mh, i matematici a cui facevo riferimento, fanno vedere come queste strutture sono vere e proprie strutture frattaliche che hanno disegnato in tre dimensioni facendo vedere come il frattale dell'universo sia fatto in questo modo qui. Eh, beh, è una cosa sicuramente complicata, però guarda che strano, eh? chi l'avrebbe mai detto che funzionava così il frattale? Oh, il frattale è anche l'essere umano, ma qui giochiamo in casa perché il corpo umano è fatto su, sulla sezione aurea quindi la sezione aurea veniva fuori dal rapporto della lunghezza di Hartmann e di Kerry quindi non c'è nulla, però la cosa strana e interessante da notare è che tutti i punti del corpo anche come tu disegni un corpo con le braccia aperte perché non l'hai disegnato con un'angolazione diversa no? ti viene spontaneo seguire in qualche modo questo tipo di stampino è una cosa strana eh. Oh il dna si sovrappone totalmente al pattern di Hartmann e Carri. Totalmente. Tutte le, le, le, voi guardate, addirittura queste parti qua interne sono fatte uguali. Ma che strano, ma certo, eh, voglio dire, cioè, vabbè, cioè, se è simmetria, la simmetria è quella che è. Quindi, se, certo, è facile giocare in casa. È un caso, dai, su. Eh, ci sono dei lavori scientifici che fanno vedere come il DNA sostanzialmente è un nastro di Mobius scopriremo che il nostro stampino è la rappresentazione dritta tirata di un nastro di Mobius allora il DNA come i fotoni sono, fanno percorsi possono essere descritti da nastri di Mobius questi sono dei lavori scientifici che fanno vedere come i fotoni sono stati creati. Fotoni che fanno proprio questo tipo di lavoro. Queste sono le, le figure che vengono fuori da questi due, tre lavori scientifici che sono stati fatti recentemente. Così come, eh, capite bene, il pattern, che ora lo vediamo scritto così, è a nastro di Mobius. Vedete come si incastra in questo modo? Ed ecco il DNA, le fotografie del DNA che sono state fatte, dove fanno vedere che pezzi di DNA sono nastri di Mobius. Quindi sostanzialmente, siccome poi dimostriamo, l'abbiamo già visto, ma lo rivedremo oggi, che il nastro di Mobius è il vero proprio pattern, quello in più dimensioni, spazio, tempo ed energia, perché noi stiamo lavorando ora solo sul piano, eh? solo sul, sulla impronta di una scarpa sul fango. Bene. Ah, questa è una cosa più strana, è l'emoglobina. L'emoglobina, allora, il, il, eh, se voi prendete l'emoglobina e ci mettete il pattern sopra, scoprite delle cose interessanti. Ora, un chimico se ne accorge subito, magari un altro no, che qui ci sono gli atomi che seguono delle regole, dei, dei, dei, dei gruppi, dei. dei dei posti ben precisi, per esempio in questa zona qui, precisa, in questa zona qui non c'è niente, come vedete, questo sistema viene utilizzato in, in chimica si chiama CAM, Computer Assisted Molecular Motion, cioè utilizzo il computer per mettere le molecole in modo tale che si muovano nello spazio per comprendere come sono fatte nello spazio se io devo fare una medicina un medicamento che attacchi un enzima l'enzima deve essere fatto in un certo modo e qui ci deve essere una zona in cui non c'è niente perché l'enzima per esempio ci deve entrare dentro che ne so bene questo sistema viene utilizzato con i computer molto costosi per fare dei farmaci nuovi che comunque devono avere la caratteristica di lì non metterci nessun atomo bene si fa col pattern ci vuole 5 secondi a fare una cosa del genere col pattern. Può darsi che... Ah, sì, questa è la mappa del cielo. La mappa del cielo è stata presa, è stata stirata ed è stata messa praticamente in due dimensioni. Eh? Lunghezza e larghezza. Questa è la nostra galassia. Lunghezza e larghezza. Mi ci fai mettere sopra il pattern. Tatan. In modo preciso, sei unità di pattern di lunghezza, x, si eh, accomodano esattamente per l'altezza. Certo è strana questa cosa qui, no? Cioè l'universo in realtà è fatto della misura di un pattern, dove la... non è un caso eh, che io riesca a mettere insieme un'altezza e una lunghezza in modo perfetto su quella che è la mappa dell'universo. Non è un caso. Potrebbe, potrei mettere la lunghezza e l'altezza non ritorna, diventa più bassa o più alta, invece no, è perfetta la proporzionalità tra queste due cose. Beh, qui è giocare proprio in casa, la luna, guarda caso le sette fasi della luna, i 270 gradi di rotazione, addirittura puoi vedere una cosa strana, che le piegature sono sovente, eh, mimano le parti in ombra e le parti in luce, facendone diventare tangenti. Beh, ma questo sarà un caso, dai! Questo... Lo vedi questo qui? Non è possibile. Ta La lunghezza di questo quadro e l'altezza sono esattamente uguali al pattern di Hartmann e Carri. Allora gli esoteristi qua si scatenano perché non solo vedono questo, ma ti dicono, ma... Se il quadro di sto povero disgraziato è uguale al pattern, ma per la proprietà intransitiva, se A è uguale a B e B è uguale a C, allora A è uguale a C, ecco, ta ta ah, uguale. Sai esoteristi come si scatenano qui, ma che cosa sta succedendo? Attenzione perché i dati sperimentali sono questi, dopo c'è l'interpretazione che deve essere quella corretta, se no prendiamo delle cantonate. Che cosa sta succedendo? Eh, forse chi ha fatto questo quadro conosceva esattamente l'universo, sapeva, dava dei significati occulti alla figura di Gesù Cristo. Che c'è tu, il sole è lì, sulla fronte di Gesù. Che strana questa cosa! Eh, te fa, eh, dicevo: ma guarda, non ci dormivo la notte. Cerchiamo di capire, cerchiamo di capire. È chiaro che quando uno poi che fa il geometra come me faceva il geometra vede tutte queste cose allora si diverte a vedere come leonardo in qualche modo ha cercato con le sue righe e le figure di assonometria di ehm, mh, geometrizzare il disegno a tal punto che il, dentro ci sono i punti del pattern allora, siccome Leonardo era uno che, e poi a quel periodo si disegnava in questo modo, cioè geometrizzando le cose, e il suo istinto di, di geometrizzare queste cose si può dire: sì, certo, tornerà col pattern. Il pattern è estremamente geometrico, vuoi che tu non trovi qualche punto di questi che non. Sì, ma perché, per esempio, questa linea qui deve essere proprio all'inizio del tavolo? No? Perché i piedi sono tutti legati alla stessa a, a, geometria? Perché le teste sono tutte a metà del terzo, del, del quarto quadretto? Perché? È un caso, potrebbe essere un caso, è eh certo. Facciamolo con la mappa della terra. La mappa della terra, vedete i contenenti che sono distorti? Perché quando io strizzo la mappa della terra in, facendola diventare un rettangolo, ottengo quel rettangolo nell'istrano. Cioè metti la mappa sopra, tra lunghezza e altezza uguali cioè sembra proprio che l'universo sia stato fatto con uno stampino che tutto torni in questo modo qui, ma è veramente strano, veramente strano, beh, sì, il cervello umano, da lontano lo vedi, rientra nel pattern, beh, certo, ci avrà un di simmetria, eh. attenzione perché qui sotto c'è qualcosa di veramente strano, di veramente interessante, per ora prendiamolo come una battuta, eh. I monumenti. Se io fa faccio in modo che i due piedini eh, si vede male perché ce l'ha un po' tagliata. I due piedini si attacchino sulla, sulle due punte che ci sono qui, donta, e l'antenna la arrivi sul punto finale lassù in alto, che c'è un'antenna. Quello che succede è che vedo che questi due piedini sono esattamente in questi due punti, ma che questa riga è esattamente qui, ma che questo è esattamente a metà, ma che l'altra riga è esattamente all'ultimo piano, cioè è sovrapponibile. Cosa vuol dire questo? E questo? <ride> Se io metto il pattern sul ponte di Londra e faccio l'inizio del ponte, la fine del ponte, vede che esattamente il ponte è contenuto all'interno del pattern. Ma dai, ma succede qualcosa di strano, di inconcepibile, no? qualcosa di veramente strano. Facciamo un po' il gioco della torre di Pisa. Questa è la torre di Pisa, questa. Qui c'è il, ba il battistello in fondo e questo c'è la chiesa. Piazza dei Miracoli. Se te metti questi punti i fondamentali qui, scopri una cosa all'inizio strana. E la cosa strana è questa. Questa torre di Pisa, che è la torre campanaria, e che è stata costruita dopo, quindi neanche insieme a tutto il resto, è esattamente all'incrocio qui a metà tra questo e quello, il segmento che arriverà qua. Qui e questo è un pochino fuori, è certo che è fuori, pende, ma non è finita, guardiamolo un pochino in alto questa è, e vi rendete conto che chi ha costruito e ha messo i monumenti lì, ce l'ha messi con qualche modo, con l'occhio, che ha tenuto conto di questo muro qua vedete che il pattern in grosso modo è quasi parallelo a questo muro qui, cioè ha messo i monumenti in una certa posizione ma ha tenuto conto del contesto in qualche modo geometrico qualcuno potrebbe A me è venuto in mente di fare un'altra cosa mi è venuto in mente di guardare dall'alto vedete il satellite non è proprio sopra quindi tenete presente che ci sarà un piccolo errore questa mm? è una figura satellitare eh. che cosa succede vado a vedere e cosa faccio? Co metto su uh, questo complesso, il complesso delle tre piramidi di Giza, Cheope, Cheferne e Micerino. E quello che succede è che si sovrappongono perfettamente, si sovrappongono perfettamente. Ma come si sovrappongono perfettamente? Le tre posizioni del battistero, della chiesa e della torre si, so si, si sovrappongono a Cheferne, Micerino e Cheope? Sai, i Livornesi ci farebbero subito una battuta, lo sapevo che i Pisani erano Marziani. No, non vuol dire questo, vuol dire un'altra cosa, però subito ci sfugge perché te vieni preso dal panico, c'è qualcosa che non ho capito, oddio, come funziona qui. Non vuol dire questo, vuol dire un'altra cosa, vuol dire che chi ha costruito, le piramidi, chi ha costruito Piazza dei Miracoli, chi ha costruito la Torre Eiffel, chi ha costruito un bicchiere dentro di sé, inconsapevolmente, ha usato delle proporzioni precise, sempre le stesse, questo è un discorso che va fatto perché qui dentro c'è un, un discorso che riguarda l'entanglement, cioè voi sapete che cos'è l'entanglement, l'entanglement è io prendo un fotone, <coughs> che è nato gemello con un altro fotone. Uno lo mando da una parte e uno lo mando dall'altra. Uno lo mando a Roma, uno lo mando a Milano. I due fotoni, per essere entangled tra di loro, cioè intrecciati, hanno bisogno di avere uno lo spin positivo e l'altro lo spin negativo. Cioè sono come due trottole, una che gira a destra e l'altra che gira a sinistra. Quando io prendo una di questi due particelle, la blocco in qualche modo ne cambio lo spin l'altra particella si accorge di questo fatto particella gemella e cambia lo spin anche lui questo perché perché l'universo è fatto con un piano di simmetria e il piano di simmetria non si può rompere perché sennò va a puttane il secondo principio della termodinamica che è un principio quindi non si può toccare come questa cosa accade non lo sa nessuno però sanno e dimostrano vedono che c'è c'è questa interrelazione stretta tra due particelle, che chiamano entangled tra di loro. Ma vuoi vedere che l'entangled non è tra le due particelle? L'entangled è tra te e le due particelle, perché tu sei il creatore dell'universo, tu crei con il tuo pensiero i fotoni, e mentre crei, crei un fotone e un antifotone, sempre, perché sennò l'universo non può andare avanti, ci deve essere un piano di simmetria, quindi tu crei un fotone e lo mandi a Milano. È un antifotone che lo mandi a Roma. Fotone e antifotone si interconvertono tra di loro. Questo fra un attimo fotone diventa antifotone, l'altro antifotone diventa fotone, ma quando uno diventa nero l'altro si accende, quando l'altro diventa acceso l'altro si spegne. Sono come due lampeggianti dei carabinieri, acceso/spento, acceso/spento, acceso/spento, ma sono due in controfase tra di loro quello che succede è che non sono entangled tra di loro, come dice la scienza, o meglio, non è che dice una, una fesseria, sono entangled tra di loro, ma non tra di loro, non c'è nessun motivo perché uno influenzi l'altro, tutti e due sono influenzati con te, quando tu, che sei il creatore dell'universo, ne accendi uno, automaticamente hai spento anche l'altro, quando tu accendi l'altro, automaticamente hai spento anche il primo, la creazione è entangled con te, con il creatore, e a te ti appare, perché non ne hai consapevolezza, che i due fotoni siano intrecciati tra di loro, mentre in realtà sono intrecciati con te. Che cosa succede in questo caso? Che le piramidi non hanno niente a che fare con, con, con, con, con, con la struttura della Torre Eiffel, niente. Che il quadro di Leonardo non ha niente a che fare con l'universo come fatto, niente. Ma l'universo come fatto e il quadro di Leonardo hanno a che fare con... Il pattern, il pattern è quella cosa che ti fa credere che due cose costruite di cui tu ti accorgi sono costruite nello stesso modo, qua, cioè te dici, la costruite lo stesso architetto, e certo, sei te l'architetto che ha costruito questa cosa. Queste due eh, visioni sono la figura del nostro Ottante della Galassia. Viste da un lato, di qua, poi l'ho girata per vederlo come si vedeva da qua. Queste sono, come vedete, le stelle stanno tutte dentro un certo posto, non escono da dei bordi. Cioè, come tu vedi queste stelle qui, esse stanno dentro una figura di pattern che è diventato tridimensionale. Come se le stelle rispettassero la posizione del pattern. Queste sono le macchie solari, 25 anni di macchie solari all'interno del pattern. Questo è come l'occhio umano vede i colori, gli piacerebbe vederli così, questo sarebbe un occhio umano perfetto, l'occhio umano come sapete non è perfetto e i colori non li vede così, questi sono due assi che sono X e Y, allora i colori possono essere identificati come coordinate, alla coordinata tal dei tali c'è il bianco, alla coordinata tal dei tali c'è il blu e così via, quello che succede è che invece l'occhio umano, poverino, vede i colori con questo grafico, molto diverso qui vede poco qui vede poco eh? allora io che cosa ho fatto siccome la percezione del colore è una percezione che dipende dal cervello ho preso questo coso l'ho fatto um, speculare cioè l'ho girato di 180 gradi l'ho cambiato di colore cioè ho fatto diventare tutti i colori anticolori e ho sovrapposto il grafico di partenza con il grafico di arrivo. Che è su, per, perché così do retta al lobo destro e al lobo sinistro contemporaneamente. Allo spazio e al tempo, all'energia alta e all'energia bassa. E quello che viene fuori è questo: quello è il grafico di partenza, questo è il grafico d'arrivo. Notate come le sezioni dei colori sono esattamente sovrapponibili al alle tangenti del pattern, sia nel piccolo che nel grande, uguale, vedete, qui finisce il grafico e qui ci sono le linee, gli occhi vedono i colori, sostanzialmente, col pattern, è strana questa cosa, questo è il pattern, ma in realtà è un circuito elettronico per cui i due tizi ci hanno preso il premio Nobel perché questo, questo circuitetto qui è quello che usano il Large Everone Collider per amplificare il segnale di potenza, eh? è il pattern. Quando loro lo hanno disegnato lo hanno disegnato così, non lo potevano disegnare in un altro modo. Qualcosa dentro di loro li spinge nel disegnare sempre forme geometriche che abbiano a che fare col pattern. Il pattern è anche la struttura delle videon. Le videon è quello lì, c'hai un quark fatto così, un fotone, un antifotone e un fotone guardate l'ombra che il pattern di, questa, di, di questo gruppo di fotoni fa sul pavimento è uguale a questo, vedete? identico quindi la struttura fine della materia è il pattern sempre lo stesso questo è un grafico di economia l'economia si basa su questi punti, eh, investimenti, le perdite, i nuovi prodotti sul mercato, è il pattern, in tutte le salse te lo ritrovi dietro, qualsiasi, loro gli economisti avrebbero potuto disegnare questa cosa in un altro modo, l'hanno disegnata così, perché? perché dentro di loro c'è l'informazione che viene rigettata fuori, quindi bah, Vabbè, andiamo a vedere Città del Vaticano come è stata costruita, ci mettiamo il pattern sopra. È sorprendente. Guarda, addirittura le pieghe della piazza seguono esattamente le linee. Beh, te dirai: beh, è una struttura geometrica, come al solito è chiaro che. Però ci sono dei punti che quando te metti il centro qui, e vai a vedere dove vanno gli altri centri. L'altro centro, che lì non si vede, finisce esattamente sulla cupola. Esattamente. Quindi. Non è un caso, non è che sto manipolando delle immagini, sono esattamente lunghezze, larghezze e inclinazioni che si sovrappongono. Per esempio, prendiamo la città della Plata, la città della Plata, che è una città costruita dai massoni. Una di queste due c'è il pattern sopra, ma voi non lo vedete perché è completamente trasparente, nel senso che il pattern è la città di La Plata, uguale. Certo, l'hanno costruito dei massoni. Ecco qua. Allora, facciamo subito. Cosa vuol dire questo? Allora, l'universo può essere descritto come un toroide a cui, eh, la cui superficie esterna rappresenta in realtà un volume, essendo il prodotto di uno spazio per un tempo, per un'energia. Questo è un toroide. Fai conto una caramella col buco. Mm? Ci ho messo, vedi, il pattern sopra. Grosso modo, è questo. L'universo a forma di toroide si può fare come si può fare l'universo sferico, come si può fare l'universo cubico. Cosa cambia? Le coordinate, te puoi usare coordinate toroidali e allora vedrai che i conti ti tornano meglio, al di là di quelli casini che sono le coordinate toroidali. Però il tuo cervello lo vede un toroide come è fatto. Allora, questa superficie, il pattern viene spalmato, ed eccolo qua. La superficie esterna del toroide, esterna del toroide, esterna, esterna. Perché quella interna sarebbe uguale a quella esterna, no? Ma attenzione, la superficie esterna del toroide, divisa per 4, rappresenta l'entropia. L'ha detto Hawkins, non lo dico io, eh? Questo noi ce lo raccontiamo così come una barzelletta, c'è un motivo del perché viene divisa per 4, noi non ce ne frega niente, però pensate che l'entropia è la superficie di questa cosa qui, l'entropia è la coscienza, come noi sappiamo, quindi la forma del pattern è legata alla coscienza. Il problema è proprio superficie esterna, che ci sono due coscienze, una superficie esterna, e una superficie interna, ci deve essere una coscienza sola, e allora come ce la sbrighiamo? Ce la sbrighiamo che questo è veramente un, un nastro di Mobius, ma il nastro di Mobius, che cos'è? È un toroide schiacciato. Ce ne siamo accorti perché quando ti fai la figura del toroide, che è questa caramella col buco, sta ciambellona, e ci metti delle linee, fai conto come se fossero dei cavetti elettrici che girano attorno, vedi che questi cavetti elettrici si arrotolano in modo tale che quando te schiacci il toroide e lo fai diventare un disco, non diventa un disco, ma diventa un nastro di Mobius, cioè quell'aggeggio che ha una superficie sola e che ha una superficie sola perché due non le può avere, non ci sono due coscienze, e che ha un lato solo, che gira, pensate, la figura più semplice di tutte, ma ancora non ci siamo, perché l'universo, se fosse così, sarebbe otticamente attivo, cosa vuol dire? Che ci sarebbe un altro universo uguale a questo, non sovrapponibile, La immagine speculare di questo universo qui, è fatta in un altro modo, il nastro di Mobius, che è una fettuccia di carta, quando tu la giri, e la pieghi in questo modo. Per fare il naso di Mobius, la puoi piegare in due modi: uno in senso orario e l'altro in senso antiorario. Che ti dà due nasi di Mobius che sembrano la stessa cosa, ma non sono la stessa cosa. Non ci possono esistere due universi, c'è un universo solo. E allora come si fa? Si fa così: si toglie il buco nel mezzo. Ecco, togliendo il buco nel mezzo, quello che accade è che si formano questo doppio codo con questo strano ciambellone. Ve lo faccio vedere meglio così. Ecco, guardate com'è fatto. Ho tolto il buco nel mezzo, in automatico il computer mi disegna questo, un doppio cono. Guardate che questo è un nastro di Mobius perché fa così, così, così, così, così, così e riparte. Quindi c'è un solo giro e c'è una sola superficie perché c'è un piano di simmetria, questo, quello di prima non ce l'aveva, quindi l'universo è un nastro di Mobius senza buco nel mezzo qui sopra c'è il nostro pattern eh? questo coso qui ha un sacco di dimensioni perché questa superficie rappresenta un volume cioè una lunghezza per uno spazio per un tempo una cosa complicata